In questo video tutorial mostrerò come si fa a condividere un documento Google con un gruppo di studenti. I miei due account, l'account di Edmodo e quello di Google Drive, sono già collegati. Allora, inizio scrivendo un messaggio per gli studenti. E vado sull'icona della biblioteca, clicco ed ecco si è aperta la mia biblioteca. Eh, io sono già in Google Drive e infatti posso vedere tutti i file che, si sono, eh, che sono contenuti nel mio account di Google. Scelgo questo file sul vocabolario e poi qui sotto c'è una scelta importantissima. Se io non clicco su, in questa casella di controllo i miei studenti saranno solo abilitati alla lettura del mio file condiviso. Se invece clicco, come adesso, gli studenti saranno abilitati a modificare eh, il file condiviso a questo punto confermo l'allegato ed ecco che l'allegato è comparso sotto al mio messaggio eh, non resta altro che scrivere il nome del destinatario ecco qua, ho scelto il gruppo a cui voglio inviare eh, il mio documento condiviso adesso Edmodo sta inviando il documento condiviso Eccolo qua, io clicco e il documento si apre regolarmente con la possibilità di essere editato.